Allora, siamo qua in diretta con Alessandro Leonardi sulla pagina Cosmo Fruttariano, una diretta Facebook. Eh, Alessandro, io so che tu ti occupi del nuovo ordine mondiale dal, dal 2004, ci puoi raccontare come sei diventato uno scrittore contro il nuovo ordine mondiale? ma è molto semplice la risposta in realtà mi occupo di cose alternative da molto prima che dal 2004 nel 2004 diciamo che è uscito il primo mio libro di questo tipo che ha dato vita poi alla trilogia di cui questo appunto è il primo cioè nuove retici, le cose che non ci dicono che come detto te è uscito nel 2004 in realtà che adesso sto ristampando ho... bravo ho anche questo sì. eh, tu li hai tutti lo so e quindi c'è anche questo, eh, ah, yeah. che l'hai yeah, dimenticato sì. all'ultima cena Novax? Bravo, ormai tienilo, eh, buon sia a posto, e, e nulla, <coughs> per cui in realtà eh, diciamo che sono nato come ricercatore di altre tipologie, nel senso di tutte le cose strane che non tornano a livello storico, di, da tutti i punti di vista, anche archeologico, eccetera, e poi ho cominciato a conoscere persone che trattavano questi argomenti, quindi ho cominciato a informarmi di più, ho iniziato a insomma, capire un po' chi tira le fila le dietro e insomma, muovermi un po' in quello che stava già succedendo ai tempi e che poi mi ha portato a scrivere questo, che è il primo libro. Ovviamente è un pesce fuor d'acqua, perché nel 2004 chi scriveva queste tematiche era ritenuto rimbambito e oggi purtroppo ci troviamo, che ne ho dovuti scrivere altri due nell'arco di un paio d'anni perché ovviamente la situazione che, di cui io parlavo nel 2004 in realtà si è avverata completamente perché ovviamente quando fai riferimento a documenti a progetti ben chiari non è che stiamo giocando a carte, cioè stiamo facendo semplicemente riportando una documentazione esistente, con progetti esistenti, perché io ricordo sempre che una volta si, qua si dice sempre: No, eh, ma i complottisti, i complottisti, io faccio sempre l'esempio della P2. no? Cioè L'Italia è, è il paese delle P2, e quindi, cioè, eh, se, se tutte le volte diciamo complottismo per smentire qualsiasi ricerca, qualsiasi cosa, purtroppo oggi ci ritroviamo che quella mentalità ci ha portato qua. Che la P2 è esistita come sono esistiti. Eh, tu, tutto quello che è inerente a questo concetto, quindi questo è il paese in cui siamo, che purtroppo continua a mormorare tanto e, fa, e ad agire poco. Sì, mi dai il là per la P2 per, per ricordare che in realtà il fondatore della P2 è stato Eugenio Cefis, così come eh, cantava anche Rino Gaetano nelle sue canzoni, mentre mm. Licio Gelli era il prestanome, però era un prestanome un po' particolare perché stava sugli spalti dei mondiali del 78 in Argentina insieme a Kissinger e a Videla e entrava con loro dalle squadre versate all'Argentina. Che fu fatta vincere sì. il mondiale del 78, questo ci ricorda che l'Italia <ride> ha appena vinto gli eh. europei. No? Ci sono delle analogie, sì. no? No, di, Per noi complottisti, in realtà avevamo dato per scontato la vittoria dell'Italia <ride> per, per chi ci ascolta, proprio per i motivi che dici tu. Non, magari non riferimento, in riferimento proprio a quella cosa storica che hai accennato tu, però dicendo ci devono dare il contantino, dobbiamo vincere, perché qua. Noi saremo i primi ad essere massacrati e quindi questo è un po' come vediamo noi lo sport, no? C'è cioè chi come noi vede la realtà, vede tutto questo mondo cor corrotto e quindi sa più o meno le pedine che cosa giocano per rimbambire il popolo. Questo è... Sì, eh, ricordiamo come che lo sport eh? è un mondo dei ritardati, soprattutto i cacciatori di serie A che sono tutti vaccinati, però si sta qualche voce, no? Come Marco Melandri che, si, che dice che è stato infettato da da uno che aveva due, due vaccini o Djokovic che è un Novak storico ma è anche un vegano storico e, e... Beh, ma guarda non solo questi perché ad esempio ieri c'era la partita inter-Juventus e Cesni non ha potuto giocare perché lui non si era ancora vaccinato e quindi l'hanno dovuto lasciare fuori il portiere della Juventus ah. No? Ah, e ieri credo. non ha giocato per questo motivo qui e adesso ovviamente lo obbligheranno perché come tutti gli altri dicono lo fai o sei fuori ah. dal gioco e quindi ah, lui è un altro di quelli ieri in non c'era proprio il motivo lì avevo letto che i calciatori italiani erano tutti vaccinati ma a qualche qualche straniero mm. non sapevo di scegliere. sì principalmente, principalmente stranieri ovviamente perché in Italia non ti fanno neanche più varcare sì. il campo dell'allenamento sì. sì. però vabbè anche lui diciamo che gioca in Italia ma fino adesso non ha voluto farlo e poi alla fine in realtà vedi è un po' come nello spaccato della società cioè il, il calcio non è nient'altro che uguale ai lavoratori dipendenti sì. alla casalinga e mm. tutti gli altri quindi c'è la, la percentuale di persone che non vorrebbero farlo poi è chiaro i, mm. i soldi fanno gola insomma, e quindi poi siamo sempre lì no? chi per gola chi per necessità alla fine una buona parte accettano il ricatto e via e siamo in certo. queste condizioni nonostante ormai sia lampante quello che sta succedendo perché Insomma, sì, io faccio questa documentazione da vent'anni ormai, però devo ammettere che tante persone, cioè tu ne trovi tante che sono convinte perché non sanno darsi un'altra spiegazione, tante che ci vogliono che si appigliano no? per, per cercare di sperare di uscire da questa situazione, però li, capisci che è un volersi appigliare, non perché ci credono, perché in qualcosa devono sperare, quindi preferiscono quella via perché è più semplice, piuttosto che dire ok avete ragione voi e quindi qua adesso dobbiamo fare azioni di un certo tipo eccetera perché questo vorrebbe dire mettersi in gioco vorrebbe dire rischiare vorrebbe dire lottare e in un, pa in un paese ormai io parlo dell'Italia anche se la cosa è mondiale ma in un paese ormai di ramolliti diventa complicato tirare fuori anche persone di un certo livello che magari dici cazzo fino all'altro ieri eri lì che ti alle navi a fare la guerra, e adesso, però, che è ora di farla, eh, il fucile lo metti nel freezer, cioè stai, perché stai è così? Alludendo, no? cioè, stai alludendo alle forze dell'ordine Novax e i militari Novax. Che eh, ma, non allora, esistono ora, io, e... come sai, sono anche portavoce di un coordinamento. E c'è questa diatriba interna. Perché non di nuovo cioè, non di nuovo rispetto allo spaccato della società che si diceva anche prima, c'è una parte anche lì all'interno. Eh, di, di, di persone che vorrebbero agire in un certo modo e altre invece che sono ancora lì tranquille eh, che cercano sempre di aggrapparsi a qualcosa pur di non muoversi, infatti ho avuto una discussione Senti, non, dopo, non prima di dopo ieri. Parliamo, sì, dopo parliamo del 15 di gennaio sia a Milano che a Roma, mm. volevo però concludere sì. la, la fase iniziale di come certo. tu ehm, inizialmente ti occupavi anche so della delle energie all'interno della piramide, il tuo, uno dei primi libri se non sbaglio proprio di sì, questo Sì, sì, era l'archeologia misteriosa. Io sono nato così, sono nato con l'archeologia misteriosa, quindi diciamo che ai tempi eh, si ci si poteva interessare anche d'altro, no? Cioè, tutto sommato, una buona parte di persone come me sono nate nel periodo, tra virgolette, di X-Files, del primo Star, che quel periodo... Beh, no? io ero dietro le quinte del primo Stargate tra l'altro infatti è il mio primo libro che parla di archeologia misteriosa principalmente poi più nel contesto eh, nel discorso piramidale con tutta una serie di entro anche nel discorso della tachionica della fisica quantistica in quel caso lì eccetera e però aspetta, ehm... era... aspetta, aspetta scusa era una trasmissione televisiva? sì, eh... sì. Stargate l'ha fatto di, penso di... almeno di Voyager ah Okay. Prima di Voyager adesso è diventato Freedom, è sempre Giacobbo. Ah, ok, sempre okay. Giacobbo, solo che è nato con Stargate. Stargate, è... ti parlo di quegli anni lì, perché io ho conosciuto Pinkerle eh, ah, poco prima di okay. scrivere quel libro che era del 2002 l'ho conosciuto nel Dietro le Quinte di Stargate. Pinkerle e, e da lì guardiamo... sono... è, sì, è morto so qualche anno che... fa. Um... Tu hai conosciuto un sacco di autori eh, di archeologia sì. esoterica, tra cui Pinkerle, tra cui anche Lissoni. Eh, sì, Lissoni, anche Malanga e, e altri, insomma. Sì, sì, sì. sì. Mm. Diciamo che in, dietro le quinte, Allora, diciamo che Lissoni e un po' Malanga sono quelli che mi hanno inserito nel mondo così esoterico, diciamo in generale, che mi è servito tanto perché nessuno ha mai cercato di infilarmi in testa niente, mi hanno sempre lato, lasciato libero e l'unica cosa che mi hanno detto è stato guarda non devi avere preconcetti e da lì ho cominciato a informarmi grazie anche a loro, avere tutta un, una serie di documentazione particolare che mi ha aperto la testa proprio perché io ho sempre guardato e studiato così, quindi da lì è stato un po' l'incipit di tutto, sono partito che avevo 16 anni io eh, a fare queste cose, quindi <ride> Ah, ah, eh sì, perché questo è, prima ti informi, prima capisci, ti fai le tue cose, e poi cominci a studiare, perché poi ovviamente per comprendere io continuo a dire, non è che devi essere laureato, se sei laureato sei semplicemente rimbambito dietro una materia o poco di più, invece realmente sì. le persone più istruite cosa fanno? Si comprano i libri, si ristudiano, li io eh, mi sono studiato li, libri del caos, libri della tachionica, eh, medicina alternativa piuttosto che altri scrittori che parlavano di archeologia, di storia, cioè ho centinaia di libri a casa che mi sono studiato eh, realmente, mi sono studiati no? come anche in campo medico, in campo di fisica quantistica, le varie teorie, le varie cose, poi ovviamente è quasi impossibile ricordarsi tutto, però questa è la vera informazione che sono, perché sono tutte quelle discipline che non farei mai a scuola, sono tutti quegli argomenti che la scuola bypassa volontariamente, e che quindi ti formano in un modo completamente diverso. E non perché sono, eh, come dire, una realtà alternativa costruita, no, perché sono la realtà che non ti viene mostrata. Poi, è vero, ci sono tante teorie, le teorie le lasciamo, le lasciamo come sono, sono teorie, ma eh, ci sono una marea di, eh, di situazioni eh, insomma, che non vengono mostrate perché mettono in difficoltà tutto, no? quando io trattavo quegli argomenti lì. Avendo poi conosciuto anche Pinkerle, che è morto poi nel 2012, che è stato un archeologo, secondo me ha scritto una marea di libri anche sull'oro granulato, esperimenti che faceva, eccetera. E anche molto cristiano, ha scritto il quinto Vangelo, i libri di Enoch, quindi anche lì libri che sono stati tolti dalla Bibbia, che in realtà ti spiegano tante cose, ed è per quello che sono stati tolti dai, dai libri scelti facendo parte, facendo parte della Bibbia, ma ti spiegano veramente tante cose, cioè, ma com'è possibile, no? E quindi io sono entrato in contatto con tutte queste persone che documentavano le loro cose, quindi, e spesso le loro intuizioni, intuizioni erano anche reali, non erano proprio solo teorie buttate lì, mentre alcune erano teorie. Quindi poi uno fa i propri ragionamenti, e, e dalle teorie poi magari tiri fuori qualcos'altro, funziona così, cioè la ricerca è questa. La ricerca è io ho delle intuizioni, ho delle teorie, ho una materia di base che ho studiato, mi confronto con gli altri vediamo cosa c'è di comune con altre persone ci confrontiamo tiriamo fuori documenti e da qualche parte vai cioè non c'entra niente con tutta la propaganda che c'è oggi quello che facevamo noi ai tempi perché non avevamo restrizioni di nessun tipo eravamo totalmente liberi di muoverci di gestirci e di studiare ci comparavamo eravamo anche allora i ribelli perché figurati però alla fine cioè alla fine questo è no cioè, questa è la ricerca dopodiché, ripeto, dove finisce dove, dove ci sono teorie che restano solo sulla carta resteranno lì, ma tante cose non sono rimaste teorie cioè ad esempio quando è uscito il mio, il mio primo libro no questo qua sulle piramidi sì. pochi mesi dopo io avevo un contatto al Cicso che è praticamente è un è un apparato di studio, diciamo, che analizza la storia e tutte queste cose qui, no? È un comitato che c'è lì a Luxor, scientifico. E infatti poi ho scritto sul secondo libro, quello che, che sarebbe i nuovi retici, quindi quello uscito nel 2004, ma che stavo già scrivendo nel 2002, attenzione, eh? Mentre facevo uno, stavo facendo l'altro, <ride> perché queste cose poi quando ci entri non sai più dove vai a finire e poi ho avuto la pausa per motivi personali miei, ho avuto difficoltà a finirlo eccetera, vabbè ma ad ogni modo eh, c'è sulla documentazione eh, determinate situazioni che comunque sia sono storiche ma mai divulgate. Ad esempio eh, siccome io riportavo in quel libro lì appunto che le piramidi dovrebbero essere retrodatate, come dicevano un sacco di scrittori dei tempi, no? Eh, allora, vediamo se lo trovo magari qua. Sì, approfitto per dire che ehm, mm. ci sono tracce di scavate da, dall'acqua, no? perché l'acqua è, è un acido debole cioè sulla, sulla Sfinge, no? cioè è una zona dove c'era l'acqua. Sì, beh, ma abbiamo una marea di cose io li riporto le mappe impossibili le mappe di Buash, le mappe di Piri Reis che non potrebbero esistere datate come le dicono loro dove riprendono l'Antartide senza ghiacci piuttosto che eh, oltre alle piramidi si parla di Baalbek, Jodaro, Machu Maciupiccio c'è una marea di cose da, da an, tirare fuori che non torno. torna niente sì, ancora va c'è cioè, una marea di, di, di, di situazioni che non dovrebbero esistere secondo la cronologia ma ci sono, sono lì e noi possiamo solo studiando, ad esempio io l'anno scorso sono andato anche a, in Cerdegna, ero curioso di vedere i nuraghi visto che non volevo andare fuori dall'Italia e, e infatti poi con qualcuno che anche loro hanno voluto prendere i miei libri, quelli che curano questi siti, che siccome c'era la storia di questa pseudo influenza abbiamo, abbiamo addirittura avuto la possibilità di vederne alcuni, mi chiamavamo in tre, cioè io, la mia ragazza e e la guida perché non c'era nessuno no? con tutta sta pseudo porcheria che c'era in giro quindi <ride> ho potuto visitarli anche bene e anche lì capisci perfettamente cioè io ci ho riconosciuto la stessa tecnologia dei nuraghi la stessa tecnologia eh, di, di, che puoi trovare a Baalbek che puoi trovare al muro del pianto a Gerusalemme che puoi trovare eh, nelle piramidi insomma, di Giza no? con, cioè, senza malta queste strutture eh, messe in un certo modo questi massi messe in un certo... la stessa roba e non c'entravano niente tu vedi il nuraghe di fianco al villaggio nuragico no? e loro ti dicono eh, il villaggio nuragico loro retrodatano adesso non mi ricordo se era su intorno ai 1000 1200 o poco prima e, e, e quindi anche la, il nuraghe in sé che è, è, è diciamo il centro da cui poi si, intorno si è fatto il villaggio nuragico secondo loro ehm, c'entra storicamente nella stessa data. Invece non c'entra assolutamente niente, la tecnologia è completamente differente. È come vedere le nostre case con le piramidi di Keop, perché cazzo c'entrano? Niente? No? Eh, però è chiaro, sono, adesso siamo, conviviamo, quindi un domani un qualsiasi rimbambito ti può dire eh, abbiamo scoperto che erano nello stesso periodo. No, non è così, perché quelle ci sono lì da tempo. E quello che volevo dirti è questo, ehm, è venuto poi fuori appunto, perché io avevo questo contatto al CISRAE di Luxor, che se lo sa Zavia Wass non mi fa più entrare neanche in Egitto. Aspetta ricordiamo sì, che è... Zavia Wass è, è il mafioso storico che gestisce uh -huh. tutte, le, um, sì. tutte le, le, le, i residui dell'antico Egitto no? perché eh, sì. possiamo dire che, che è 50 sì. anni che gestisce lui tutto, no? non penso che sia una persona soprattutto, che... soprattutto lui si occupa principalmente di Giza, poi in realtà è il supervisore di tante altre situazioni archeologiche ma guarda, io posso dirti, in base alle mie ricerche, eh, Zahia era stato messo lì dalla fondazione di Edgar Cayce, il profeta dormiente, mm, E eh, era, stato, sì, ed era stato finanziato i suoi studi, quindi fin da quando era bimbo fai conto che adesso può essere il nostro papà, voglio dire già 70 anni suonati, e, e quindi fin dagli studi dell'università, gli studi dell'università erano stati finanziati dalla fondazione di Edgar Cayce, proprio perché lui andasse ad occupare e sostituire quello che c'era prima di lui perché loro lì volevano ritrovare tutta una serie di scritti ok, che appunto secondo Edgar Cayce beh, insomma poi la storia diventa lunga comunque questo profeta che di notte vedeva determinate cose quindi mm. sosteneva che sotto la spinge piuttosto che in altri cunicoli in quelle zone c'erano dei documenti di un certo tipo ed ecco che allora la fondazione si è preoccupata di finanziare gli studi di Zayawas, togliere chi c'era prima di lui per mettere Zayawas lì. E quindi noi del popolino ovviamente vediamo quando è tutto vuoto, mentre invece se ritrovano qualcosa spappano tutto loro e nascondono eh, Hai tutto appena loro. descritto un'operazione di spionaggio contro spionaggio? Eh ma è così, è per quello Come che in me... realtà per me è vedere. Vedere quello che succede oggi è un po' una barzelletta, no, perché noi siamo abituati in realtà, chi come me indagava i tempi sull'archeologia, sulle cose che non tornano, eccetera, sul debunking, sull'insabbiamento, gli X-file, tutte queste cose qua, che non sono roba da film, sono operazioni di servizi segreti, sotto vari punti di vista. Poi uno, anche da un punto di vista archeologico, magari ci vede solo, eh, ma che cosa gliene frega? No, gliene frega sì, perché se noi andiamo a rivedere effettivamente la storia e la ricostruiamo per quella che è, in realtà, facciamo perdere il potere a chi ce l'ha? Sì, sì, ricordiamo bene che non è strano parlare di servizi segreti, perché in realtà, da che esiste la storia, da che esistono le guerre, e le guerre eh sì. sono in primo luogo mediatiche esistono i servizi segreti. Ricordiamo che l'esercito spartano, uno degli eserciti più poderosi e famosi per essere compatto sul campo di battaglia, in realtà era provvisto di una marea di servizi segreti molto, molto efficienti. Quindi figuriamoci successivamente come sono stati impregnati. No, I Rothschild no, avevano i loro servizi segreti personali, eh, che, eh, che poi in realtà sono diventati quelli istituzionali. Senti, veniamo a no, al sodo adesso. Eh, sì, abbiamo... scusa, perché abbiamo tergiversato, ma volevo dirti questo, no, poi dopo sì, chiudiamo sì, il sì. discorso. Sì. Eh, perché a conferma di quello che io riportavo lì poco dopo del, del mio libro, veniva fuori questo, questa cosa che appunto era il contatto che io avevo al Cisrei di Luxo. e eh, Poi qua riporto ovviamente le fonti, eh, quindi anche all'interno dei miei libri ci sono la documentazione di quello che io dico. E appunto qua, eh, al Cisveip, il Cesvei praticamente che cosa aveva fatto? Aveva dato, avevano trovato dei pollini sopra i gradoni delle piramidi, della piramide di Cheope, principalmente. E aveva fatto analizzare in cinque studi di cinque nazioni diverse. Ok? Bene, morale della favola, ovviamente con un range più o meno di un migliaio di anni, perché purtroppo noi abbiamo una scienza che vale come il due di picche, perché... C'è radiocarbonio, quindi solo sulle materie organiche con un range sì. di migliaia. Poi vogliamo parlare di. Non ha alcuna precisione il radiocarbonio. Eh. Esatto, per dirti no, qui è un range molto ampio. Poi noi vogliamo parlare di milioni di anni fa di eoni, la costruzione del mondo, quando andando indietro, i 12.000 anni abbiamo uno scarto, magari già di 2.000 anni. Quindi è una roba <ride> che fa ridere, no? E senza poi arrivare ai giorni nostri. Vabbè, comunque Cirley aveva dato questi. Questi polini nelle varie parti del mondo, il risultato è che chi più, chi meno, migliaia di anni più, migliaia di anni meno, devono essere retrodatati di almeno 12.500 anni. Ok, quindi si parla che più o meno 12.500 avanti Cristo, perché chi diceva 10.000, è, è quindi noi sappiamo che bene o male la loro costruzione oggi si dice che è intorno al 2400 a.C., più o meno ok, siamo sempre lì in realtà la, chi più chi meno ripeto, almeno 10.000 anni prima però il discorso è questo come io faccio riferimento poi anche all'interno del libro ma ti dico anche i nomi ad esempio le analisi chimiche effettuate a 3 non erano 5, diversi laboratori sono state costruite dai paleogisti 12.500 anni fa, quindi Qua dice che è quella più bassa, quindi 8.000 anni prima di quanto si era finora eh, pensato. Per il resto non cambia nulla, cave, tecniche, manodopera, tempi di realizzazione, eccetera, eccetera. Saluti a tutti, dottor, professor Ferdinando Caputi, archeolo, archeologo di Luxor. Okay? Quindi non è che lo diceva un coglione, questa roba qui è stata confermata da questi signori. Poi in realtà io la smentivo anche la costruzione e tutto qua. Però questo ci dice un'indicazione di come ci hanno sempre mentito, perché dovremmo capire anche queste cose per arrivare ai giorni nostri. No? Esatto, ehm, esatto. Ecco, perché è sempre stato così, anche la nostra storia è tutta una farlocca. E morale della favola, il discorso è che diciamo che sono 10.000-12.500 10 a.C. No, attenzione, non è vero. Non è vero perché abbiamo analizzato i pollini che si sono depositati i polini che sono depositati vuol dire che la struttura era già esistente esattamente come quindi più vecchia esattamente come quando sono stato in Sardegna che questi me li volevano non far datare perché hanno trovato dei, dei pezzi di legno delle travi all'interno del Nuraghe, e li hanno fatto retrodatare più o meno quel periodo lì e dico ma mi state prendendo in giro uno scienziato serio vi risponderebbe attenzione, siccome poi queste come tutte le strutture antiche sono state utilizzate da quelli che arrivavano lì dicevano boh che cazzo è questa roba qua o usiamola per fare qualcosa ok? quindi ci hanno messo dentro l'hanno utilizzato come granaio l'hanno utilizzato come altre cose quindi successivamente hanno inserito eh, per dire delle travi eccetera magari perché erano anche mezze crollate perché per amor di Dio e quindi tu hai analizzato quello che è stato successivamente inserito non c'entra una beata fava quindi questa è la logica di come dovrebbe ragionare uno scienziato a mente libera perché questo è ok? E poi, soprattutto, eh, e poi soprattutto tornare a fare un ragionamento di teoria, studio, comparazione, sperimentazione dopo aver visto ascoltato tutti e tutti gli studi, cosa che oggi non si fa più altrimenti non avremmo il pensiero unico nella direzione in cui stiamo andando. Altrimenti sì, hai appena il descritto sistema. il metodo scientifico codificato da Galileo che non viene usato eh, soprattutto in ambito eh, esatto. medico. E esatto, e in esatto. tutte le facoltà in realtà in tutte le facoltà non viene usato il metodo scientifico non viene più usato, una volta c'era un po' più di accuratezza poi laddove si vuole andare in una direzione quindi c'è dietro gente che finanzia per spingere una direzione ovviamente non si fa più quella che è la base eh, della scienza cioè sperimentazione e, e comparazione oltre a tutte le intuizioni che vanno comunque riviste in questo contesto quindi se non sbaglio e noi se dovremmo non eh, in uno sì, dei tuoi libri vai. tu citi il figlio di Ribella di che dice che il 50% dei medici sono uh, sì. o corrotti o il 50% dei dati scientifici sono corrotti, che è la stessa no, cosa scusa, mio... che dice anche la rivista, il direttore della rivista Science, disse che il 50% delle pubblicazioni scientifiche erano delle fake fatte sì. uh, per aggraziarsi le case farmaceutiche o per, per avere sì. pubblicazioni. Sì. Allora, eh, sì, in realtà eh, questa è una cosa, adesso vediamo se trovo la pagina, eh, che comunque ha, mh, ha contraddistinto Di Bella ancora oggi, perché come sapete Di Bella in più volte si è messo contro questo, questo sistema con le sue dichiarazioni, di è sempre stato lui che ha tirato sì, fuori il discorso di fare... Di questo qua. Ah, ecco, ci stavo trefino. arrivando. Sì. Eh, che ha tirato fuori anche... Mh, il discorso di fare gli esami pretrombotici prima è lui che è venuto fuori con questo ragionamento perché ovviamente perché è una banalità ma per lui era scontato di fatti, eh, di fatti lui consigliava anche la Latto Ferrino una serie di cose sì, dice proprio il 50% dei me dati medici è corrotto ma il che vuol dire che almeno il 70% dei medici sono corrotti o ritardati perché si fanno manipolare bellamente dagli informatori farmaceutici. Ecco, esatto. Dico, comunque anche in questo caso lui si è dimostrato un pezzo avanti. Difatti qua, quello che riportavo io, la sua dichiarazione, le multinazionali manipolano la sanità e almeno... Eh, C'è un problema audio. Alessandro, tu mi senti? Alessandro? Salta la sì, salta okay, la linea. Adesso è tornato. Eh. Ok, è tornato. Sta, eh, sta sì. dicendo? Dicevo, io questo l'ho inserito eh, nel capitolo della corruzione e le false pandemie dell'OMS. E non posso sì. dire il nome completo, se no mi censurano completamente. E quando dico il nome completo di quella roba lì, eh sì, ho imparato a fare così. E quindi ho riportato proprio, perché non è una roba, sua di oggi nel 2017 che lui già diceva questo e spiegava sì. e spiegava il perché, no? E infatti, poi entravo in merito, appunto, alle anche le sue dichiarazioni, dove si diceva che il medico è obbligato per scrivere. Infatti, eh, qua riportavo, no? Questo disegno è completato dalla fine programmata delle libertà di ricerca scientifica codificata nel decreto legge numero 158, del 13 settembre 2017. 12 nella legge numero 189 dell'8 novembre 2012, dove sono previste gravissime sanzioni disciplinari e pecuniarie ai ricercatori che, come Di Bella, appunto, senza il benestare dei comitati etici, intraprendono studi clinici e ricerche scientifiche. Sì, bravo, quella parte lì. E quindi, eh, eh, infatti, questa cosa l'avevo proprio preso dalle da, da, dichiarazioni di Di Bella, dove appunto dimostrava già 5 anni fa che insomma, stava morendo proprio il discorso scientifico e comparativo, diciamo così, di quella che è la scienza. Ecco perché oggi purtroppo non dobbiamo stupirci se stiamo andando in questa direzione. Infatti sì. poi lui proseguiva, eh, lui faceva l'esempio dei tumori, ma comunque cambia poco, no? lui sosteneva sotto la pressione dell'opinione pubblica nel 1998 fu approvata la cosiddetta legge di Bella, articolo 3 bla bla bla, che consentiva al medico di prescrivere al di fuori dei vincoli burocratici ministeriali secondo scienza e coscienza, in base alle evidenze scientifiche. La legge finanziaria del 2007 ha abrogato questa disposizione di legge in base alla quale per nove anni i medici hanno potuto prescrivere farmaci di cui esisteva un razionale impiego scientificamente testato, ma ignorato dalle commissioni ministeriali fino a poi arrivare al 2017 dove hanno eliminato anche questo no? questa è una, una data importante delle dichiarazioni importanti proprio perché è eh, diciamo così la cronostoria medica di come anche oggi si sarebbe potuto operare in questa pseudopandemia in un modo fuori da quello che avrebbero voluto eh, i nostri manipolatori diciamo così perché se fosse rimasto tutto come i tempi eh, il medico poteva decidere di fare una, una cura diversa e invece sappiamo oggi come va ma è frutto di questi continui cambiamenti che io riporto qua dentro di cui Di Bella appunto eh, ne denunciava già da anni fa e quindi il medico non può più curare come vuole lui ma non è una novità di oggi, l'hanno cambiata nel tempo e oggi siamo arrivati a queste condizioni certo. e questo è poi mm. Non so, fai tu delle domande, se no vado avanti. Sì, adesso volevo arrivare al sodo sì. della questione sul nuovo ordine mondiale, partendo, mm. faccio una breve premessa su quello che vorrei di cui tu parlassi dopo, cioè sostanzialmente mm. la IG Farben e il, i parenti di Bill Gates che hanno eh, provocato la Spagnola. Faccio una breve ehm, premessa sul fatto che... Ehm, i nazisti hanno vinto, la, adesso tu lo spiegherai, hanno vinto la seconda guerra mondiale, non è vero che l'hanno persa, eh, mh, tanto è vero che la IG Farben, che è la creatrice eh, mh, diciamo commerciale del nazismo, nel senso che finanziava il nazismo, eh, i soci della dell'IG Farben erano i, Rock, i cristiani Rockefeller, i cristiani Ford, i cristiani Bush, e senza un, un speciale additivo della benzina dei Rockefeller nessun aereo di Hitler avrebbe mai potuto prendere il volo la figura del nonno di, di, di, di, di Bill Gates cioè Frederick Gates il, il quale ha una, un ruolo primario sia con i Rockefeller che crea la fondazione Rockefeller lui, che nell'inoculazione del vaccino che portò la spagnola se ci puoi riassumere bene tutto questo argomento soprattutto in, in riferimento al fatto che l'IG Farben è l'attuale casa farmaceutica Bayer quindi il filo conduttore sì, beh, allora eh, tu ovviamente tutto quello che hai detto tu lo trovate nei miei ultimi due libri cioè in parte nel primo quello che abbiamo visto prima in noretici le cose che non ci dicono principalmente del discorso del nazismo poi prettamente di questo passaggio lo trovi nel 2 e nel 3 questi due qui Ok? questi due qui riportano un po' quello che stai dicendo tu ehm, allora beh hai fatto direi una, un esempio già un riassunto che poi alla fine il succo del discorso è quello lì io all'interno dei miei libri semplicemente riporto parte della documentazione che dimostra quanto tu hai detto e poi alcune cose fuori grazie anche all'aiuto di Barbara Vojkojcioska che ha, che ha voluto acquistare i miei libri proprio perché eh, quello che io scrivevo per lei era importante e poi ha dato diversi, diversi miei libri ai professori delle università di cui lei era rettrice. Parliamo di una signora che ha 85-88 anni e che è membro del tribunale di Norimberga, membro onorario, sopravvissuta all'olocausto, cosa che eh, insomma smonta tanti personaggi che oggi vedono quello che sta avvenendo come non inerente al tempo. E invece con lei è forte di quello che io ho scritto, poi anche con quello della sua, diciamo così, esistenza in vita che conferma esattamente tutte le cose che io ho scritto. Quindi abbiamo anche queste, queste possibilità, diciamo, viventi di dimostrare ancora quello che in realtà stiamo dicendo. Ora, eh, siccome la cosa è molto lunga, io ti faccio una, un, un breve... Sunto. Sì, un sì. sunto che è un poco più ampio eh, di quello che hai detto tu allora partiamo da questo presupposto tu sostieni che ehm, sostieni che i nazisti hanno vinto in realtà la seconda guerra mondiale allora dovremmo definire il concetto di nazista perché in realtà eh, eh, i nazisti come abbiamo visto come hai detto giustamente te sono stati sovvenzionati come io riporto con tanti documenti nei miei libri eh, sono stati sovvenzionati oltre c'è uno sia dalle famiglie che hai detto te ma anche eh, da eh, altri personaggi importanti comunque diciamo per quello che riguarda il potentato economico ma che non c'entravano niente con i tedeschi nel senso come io fa faccio sempre questo paragone poi la gente mi dà per matto ma comincerà a capirlo qualcuno ha cominciato a capirlo io ho sempre definito Hitler esattamente come Draghi, cioè due applicatori, non di loro mere eh, idee, sono degli applicatori, cioè di idee che altri gli hanno inserito nel loro testolino, quantomeno loro sempl sono semplicemente dei robottini che applicano, perché sono stati istruiti per. E quindi perché dico questo? Perché come hai detto giustamente tu, chi finanziava soprattutto l'IG Farben, ma non solo, ovviamente, erano tutte banche oltrecevano, quindi inglesi e principalmente americani. Famiglie importanti anche eh, di una certa origine e per cui questi signori finanziavano eh, l'IG Farben. La L'IG Farben era questa multinazionale dei tempi, oggi la definiremo multinazionale, che faceva di tutto, cioè produceva armi era collegata al campo direttamente di Auschwitz quindi torturava e usava le persone per i propri scopi e eh, produceva il famoso gas nervino quindi faceva i testi diciamo che tra le peggiori cose sono successe proprio ad Auschwitz perché era legato era proprio il campo di concentramento e di prova dell'IG Farben quindi i famosi Mengele piuttosto che altri delle SS in realtà hanno quasi tutti operato lì proprio perché era un po' il fanalino no? Il fanalino più importante. Bene, eh, la IG Farben era mh, sovvenzionata dai signori che hai detto tu più anche il padre dei Bush e eh, come hai detto giustamente te in realtà, come io continuo a dire, il processo di Norimberga è stato una, una farsa perché il processo mm. di Norimberga, di cui è entrata appunto, io qua sul mio libro porto anche tutti i capi di imputazione ma non c'è uno dei membri più importanti che noi <ride> conosciamo Proprio perché in realtà no, eh, questa cosa eh. è, è, la, so la sottolineo perché è pazzesca. In realtà tutti i membri importanti sono andati dal socialista Peron pagandogli i fior di soldi per eh, andare in Argentina, ma non c'era un cazzo di dirigente vero nel processo di Norimberga, è l'unico che proprio. Prendono... No, Mm -hmm. e, Eichmann, ma anche lo portano poi in Israele e, e non fa parte. Il gioco cioè di Orenberg fa parte. Sì, di... poi è chiaro che è un po' come, sempre, un po come la storia di oggi: no? oggi cominciano, forse lontanamente, a processare il conte. Minchia, ma è l'ultimo degli strozzi? Cioè, te, <ride> cioè, te lo danno in pasto adesso perché ormai è bollito, non serve più. E nel frattempo loro vanno avanti con 200.000 altri personaggi più importanti di lui. No? E quindi anche i tempi hanno fatto così. È chiaro che qualcuno dovevano darlo in pasto ma semplicemente era un'operazione per nascondere il passaggio successivo era finito quello step questo è il concetto che le persone non vogliono capire era finito lo step delle armi con lo sterminio grazie all'applicazione nazista doveva cambiare forma perché quella forma doveva essere trasformata per prendere più piede e quindi ehm, il processo non è mai stato una farsa proprio perché personaggi come Rosenberg, come Mengele, che era il medico che torturava gli accompagnati di ogni, e altri personaggi importanti non sono mai stati processati, chi è finito, come hai detto te, in Argentina, chi addirittura fra questi personaggi è andato a lavorare, poi si sono ritrovati, guarda caso, all'interno della NSA, della CIA, dell'FBI, di questi altri organismi, e hanno collaborato con loro, alcuni anche sotto, sotto falso nome ma tutta questa roba qua è tutta documentata cioè non è che ce la stiamo inventando e di fatti, non ci sono nei processi così come nei processi tanti eh, amministratori della IG Farbe non ci sono, ma questa gente qua cioè che torturava, uccideva usava, faceva di ogni poi non ci sono da nessuna parte, come cazzo è? Cioè, non torna no? ma torna se invece leggiamo la storia per quello che è, perché è stata una farsa di fatti esatto. ins eh, insieme a Barbara Boicoicciosca noi, eh, questo non lo ritrovate nel mio libro, ma è frutto poi di cose dopo. Eh, ti ricondivido lo schermo, così partiamo da questa sì. foto, okay. che la mettiamo in modo tale che le persone capiscano. Ne approfitto per sì, dire qua. che il gruppo Bilderberg è stato creato dal eh, principe Bernardo Dolanda, che era una spia nazista che lavorava a Lici Farben. E tanto per dire che que queste persone hanno creato il Builder che ha egemonizzato gli ultimi 70 anni nel mondo occidentale. Esatto. Si vede? Non è arrivato. Non è arrivato? Allora, come prima andava bene. Allora, condivido, Eccolo, Eccolo qua. qua. aggiunge lo streaming. Ok. Eccolo qua. Ci siamo? Sì. Vediamo sì. di schermo? Ah. Bene. Allora, questo è Io una vedo... foto... Che... Vedo Draghi al centro della foto, poi gli altri. Uh, eh, uh, ah, sì. Mi sembra che c'è eh, sì. quello di Piazzale diciamo forse... eh, no. sì, sì, sì e <ride> lui? Sì. Ah. Dic diciamo, diciamo che forse, forse eh, il Draghi avrebbe la fascia dalla parte di qua, però si eh, cambia poco, si <ride> cambia poco niente. Eh, sì, eh, questo signore con i baffetti lo conoscete tutti. Questo signore lo conoscete tutti perché, come ha detto te, è stato il peso testa in giù. A Loreto, in piazzale Loreto, e questo signore, la gente se l'è dimenticato. Allora, questo signore, questa è una foto che eh, mi ha dato Barbara Wojkojciowska, quindi del processo di Norimberga, del membro eh, del tribunale di Norimberga. Questo signore qua è un certo signore che si chiama Paul Stein. Ora, questa è una figura fondamentale rispetto a quello che stiamo dicendo adesso perché io vi lascio lo schermo intero e passo direttamente a un altro documento, perché adesso capirete perché è fondamentale Holstein. Eccolo qua, ingrandisco così lo vediamo tutto bene e leggiamo insieme. Ok, chi è Walter Holstein? 1936-1945, Holstein era membro dell'infame associazione nazista Roswell e Boom, protettore della legge organizzazione formata per diventare il pilastro legale di un'Europa sotto il controllo della coalizione nazisti cartello e questo è l'emblema ufficiale del distintivo dell'associazione di cui faceva parte ok guarda caso abbiamo sempre un simbolismo di un certo tipo per chi vuole vedere anche capire un concetto di simboli quindi è già chiaro qua l'organizzazione è formata per diventare il pilastro legaro di un'europa sotto il controllo della coalizione nazisti cartello e guarda caso, quando si parla del quartier generale del cartello, si parla dell'Aigi Farben in Germania. Ma che strano, ma è molto strano questa cosa. <ride> ma che strano, ma andiamo avanti. 1941-1945, Orstein, poi una marea di cose di questo tipo, ma questo ti, ti fa capire velocemente i passaggi, no? sono quelle che uso normalmente nelle mie conferenze. Orstein era professore di legge ed economia a Francoforte, il quartier generale del cartello, appunto, Petrochimico più importante del mondo e maggior finanziatore del partito nazista. Quindi, questo signore. Perché è importante, questo signore? L'abbiamo visto prima, vicino a Hitler. Ora andiamo a vedere. Porca miseria, l'ho saltato. È mm. ingrandito troppo. Ah, eccolo qua. Ora andiamo a vedere perché è importante. 1950-1957, leggete bene qua. Holstein era la mente politica dei negoziati che si svilupparono nei trattati di Roma. Il 25 marzo 1957 Holstein era uno dei 12 firmatari dei trattati di fondazione dell'Unione Europea di Bruxelles. Per chi non avesse capito lo rileggo. Il 25 marzo 1957 Holstein era uno dei 12 firmatari dei trattati di fondazione dell'Unione Europea di Bruxelles. E lui firmava per, per eh, mandatario di chi? Era il fondatore, era la mente politica che stava dietro i negoziati, quei che sono stati chiamati quei trattati di Roma, ed è stato uno dei dodici firmatari che hanno fondato l'Unione Europea a Bruxelles, che è diventato… Bi L'Unione Bild Bilderberg Europea stiamo dicendo, no? Chiamala come vuoi, però l'Unione Europea così come la conosciamo oggi è nata con questi signori qui e tra l'altro all'interno poi di, di tutti quelli che ne fecero parte troviamo in realtà diversi nazisti che hanno poi fatto parte della prima eh, diciamo, della prima parte della comunità europea e di fatti noi abbiamo qua sotto il nuovo quartiere generale del cartello petrochimico e farmaceutico a Bruxelles. Okay, che è appunto la Comunità Europea. Poi questo io ho tutta qua una serie di, di documenti. 1958-1967 Rostein fu nominato primo presidente della Commissione Europea. Il primo presidente della Commissione Europea. Egli ha fondato l'Unione Europea e ha comandato l'Europa per dieci anni da questo gigantesco palazzo, che è quello della, di Bruxelles, con l'aiuto di migliaia di burocrati non eletti e per conto di interessi cartellari. Chiaro. In quale dei tre quindi, libri parli di, di Holstein? No, questo è fuori. Questo è fuori perché è un, una documentazione che ho recuperato dopo, eh, cioè dopo il mio 2, ma non l'ho voluto inserire nel 3, perché il 3 appunto riguarda il discorso più che altro pandemico, quindi ho fatto semplicemente un accenno, ma che ho... Um, possiamo pure togliere la condivisione... Ma che sì. ho appunto... Grazie a Barbara Wojcicowska, che è appunto membro del Tribunale di, di, di Norimberga, membro ordinario, abbiamo tirato fuori questa documentazione. Con altre cose, con altri articoli che mi ha dato di giornale del 1938, dove si diceva uccideremo 6 milioni di ebrei, ma non lo scrivevano a, a, in, in Germania, lo scrivevano in America. Lo scrivono in Inghilterra, cioè giornali che già sette anni prima ci esattamente come oggi, uccideremo un tot milioni di persone. E poi così hanno fatto, no? Quindi, eh, in realtà, e poi la roba che ho è veramente impressionante, grazie anche al lavoro che abbiamo fatto con lei. Eh, per cui capisci che quando mi chiama del debio che dice di avere due genitori deportati, se io vado in trasmissione come le ho chiesto, lo smonto in due minuti, perché mente sapendo di mentire. E purtroppo noi abbiamo le carte in tavola per smentire tutti e quindi il nostro lavoro, e io ripeto grazie anche a parte le mie informazioni a quelle che ho potuto avere proprio attraverso Barbara, questa storia, cazzo, non è che me la invento io, non se ne inventa neanche lei, lei, ce la, lei ha vissuto e chi gli può dire qualcosa? L'ha vissuto sulla pelle quel periodo lì, chi non dice le stesse cose è perché è semplicemente venduto. Perché questa è la storia, questa è la documentazione. Questi signori vi ho fatto vedere la foto, questi signori hanno firmato quei trattati lì. Sappiamo la documentazione che dimostra quello che c'è scritto lì. Io ho più di 100 pagine eh, che parlano in tutta questa porcheria qui. Eh, per cui eh, questi sono documenti che nessuno può dire nulla. Questa è la storia che non ti insegnano. E di fatti però eh, ragionevolmente tutto torna perché, perché la comunità europea nessuno l'ha votata. Nessuno può fare un referendum, noi continuiamo a cedere sovranità alla comunità europea che continua a strozzarci, ok? In più il primo concetto è stato chiunque gestisca la comunità europea, quindi anche lì i padri, tra virgolette, i fondatori che poi sono diventati chi li ha seguiti, piuttosto che chi finanzia il MES, che guarda caso sono tutte banche. Eh, che poi sono legate alla Banca Centrale Europea, perché tutte europee? Perché questi signori per prima caratteristica si sono messi l'impunibilità, cioè nessuno Stato, nessun esercito, nessuna forma di magistratura può in qualche modo dire a questi signori guardate che state eh, facendo un, penso, un crimine contro l'umanità perché loro sono impuni lì per statuto e per cui le nazioni, tutte le nazioni, che accettano di entrare nella Comunità Europea, sanno perfettamente che fanno un contratto con persone che sono al di sopra della legge, e nel momento in cui tu accetti questo contratto, accetti il fatto che tu non potrai mai toccarli né farli niente, qualsiasi azione loro possono fare. Ora, abbiamo visto come si è fermato, abbiamo visto quello che stanno facendo, abbiamo visto che noi non possiamo fare nulla, perché proprio per Costituzione noi non possiamo intervenire sulla Comunità Europea quale progetto nazista migliore esatto. ha cambiato forma ha cambiato forma è diventato la comunità europea che sta portando avanti lo stesso principio di fatti i conti tornano come stavi accennando prima tu perché perché dopo il processo di Nuremberg la famosa IG Farben che è stata destrutturata ha chiuso i battenti come IG Farben ma è stata destrutturata e una delle sue eh, diciamo così, branchie più importanti si è trasformata in quella che oggi viene chiamata Bayer la grande Bayer la, la grande Bayer è una casa, casa farmaceutica è una delle più importanti oggi che poi, come io dico sempre nelle mie conferenze, guarda caso in tempi più recenti ha assorbito la Monsanto perché ha assorbito la Monsanto? perché la Monsanto è ha avuto... assorbito una cosa piccolina proprio no? Eh sì, però l'ha assorbita perché c'era uno scopo. Perché la Monsanto, ovviamente, ha avuto una, una marea di cause perse, doveva dare miliardi e miliardi per tutte le porcherie, per tutti i danni che ha fatto, per tutte le cause che ha perso per i danni alle persone, perché era la più grande produttrice di OGM, quella che ha immesso sul mercato l'OGM, ha intasato il mercato di OGM. E guarda caso, oggi noi ci troviamo gli OGM all'interno dei vaccini. C'è scritto, contiene OGM, tutte queste porcherie erano già state fatte sempre, vedete che c'è il filo storico, IG Farben, nazismo, sovvenzionato da quei signori che sono ancora dietro a queste case farmaceutiche, che continuano a sovvenzionarle e che guarda caso adesso ci infilano dentro gli OGM che, sono, che faceva la Monsanto che è stata assorbita dalla Baia, così la Monsanto è sparita. Gli OGM oh, ormai ci sono, sono ovunque, ok? E questi signori ti infilano nelle vene queste porcherie, con tutti poi gli studi che stanno venendo fuori oggi, per cui capire tutti questi processi è fondamentale, la GlaxoSmithKline da dove cacchio arriva? Arriva sempre da quelle branchie lì, più o meno direttamente, la Novartis da dove arriva? Sono sempre di lì ma gli scandali hanno la Pfizer, da dove arriva? Ma se andiamo a vedere gli scandali non solo di corruzioni, di danni che hanno fatto all'umanità queste case farmaceutiche ma non ci dovremmo prendere neanche una pastiglia loro, non solo queste porcherie che buttano ah, scusami, fuori. Scusami, ti faccio una domanda. Allora, m, m, m, m, la gente che crede a, a, a, a, al governo, soprattutto al governo italiano, è ritardata. Ma la gente che è normale mm. in Italia, con tutti gli scandali, la P2 e tutto, se uno crede al governo è un ritardato. Ma la gente che, con tutta questa premessa che hai fatto, no, crede non solo ai medici, ma alle multinazionali, alle a big farm, alle case farmaceutiche. Se... Si può essere ancora più ritardati del ritardato? <ride> bah, eh, evidentemente si può, noi siamo oltre ogni <ride> soglia, siamo oltre ogni limite ormai, Ma le cose che ci diciamo noi che sono storiche non le sa nessuno, un pochi, sono in pochi a saperle, eppure sarebbe fondamentale ed è per questo che sembra così assurdo quando io parlavo di archeologia misteriosa e dire ma che cazzo ne sa quello lì no perché gli stessi modi di agire in tutti i settori sono uguali c'è sempre il discorso del debanche dell'insegnamento del fatto di mantenere le persone ignoranti o di farlo istruire nel modo sbagliato perché tu cosa fai tu a scuola insegni delle cose e in realtà stai indottrinando in una direzione mentre ne nascondi delle altre e quelle altre lì spariscono perché la gente, se tu la, la, la, la, la butti davanti alla televisione, a Netflix, alla PlayStation, non legge più, non studia più, si perdono le informazioni alternative, e finisce lì il discorso e tu hai cancellato la storia. La tecnologia di oggi vuole portare esattamente in quella direzione lì. Perché Ma scusa, quando tu non puoi la produrre. A cosa sono sì. ser... Cos è servito che nell'antica Grecia, no? Grazie anche alla democrazia diretta di Atene, di Sparta, si sia creata la... sia nata la logica, no? la logica nasce dalla critica. Ma eh, cos'è servito che gli antichi greci abbiano creato nel mondo occidentale la logica grazie alla critica? Cioè il maestro... Il na come nasce la logica? Dicendo che il maestro non ha sempre ragione, anzi il maestro è un coglione. Com'è possibile tornare ad avere una logica greca in un mondo, soprattutto quello italiano, dove... no, po' carità, io a criticare un superiore, no, po' carità, no, non si può... ma questo pure a Milano, eh, adesso perché mi è venuta questa così... Sì, questa sì. dialettica così, ma il superiore no per esempio nell'ambito dei carabinieri no? che non si può criticare l'ufficiale se no vieni stuprato due secondi dopo cioè, come, chissà perché come sapevo che finivi lì <ride> chissà perché sapevo che finivi in quell'arma lì chissà perché beh ma com'è possibile lo sai meglio te di me insomma tu hai partecipato a quelle cose io no però non ne veniamo fuori da questo discorso è tutto un discorso di indottrinamento basta di rimbambimento fin dalle tenere età ma vedi che Torna tutto anche il discorso che abbiamo, abbiamo fatto adesso, cioè il discorso che abbiamo fatto di trasformazione nella comunità europea per perseguire un progetto nazista. Sembra lontano, ma non lo è, dall'avere poi questi effetti, dall'instaurare una società che in realtà corrisponde esattamente a una società di burattini. E quindi automaticamente si diventano tutti di perché... Quale società migliore può avere uno che vuole diventare il padrone del mondo se non una società di beoti e schiavi che dicono sempre di sì? E quindi hanno vinto da questo punto di vista, perché chi si è creato sono pochi veramente come siamo noi, chi studia eccetera, che poi vanno a fondo. Perché basta che, come io dico sempre una battuta, ma è, sta, ma è la realtà. Io fino a quando voglio nascondere le cose, basta che gli do il calcio, la gnocca e la birra. Tutto a posto. Beh, hai, hai espresso il, il Colosseo, no? okay, Panem hai, e Circensen. No? Eh? Hai espresso sì. quello che facevano già gli antichi romani il, con Panem eh. e Circensen, no? il, eh, sì. il Colosseo. E eh, beh, è tutto è rimasto come allora, quando tu vuoi trasformare le cose ecco perché in realtà è importante capire, riflettere, comparare, studiare. Perché ogni tanto fati... scusa, ho... Alessandro ogni tanto viene fuori uno spartaco no? che fu l'unico nella storia veramente a, a ribellarsi e, e tu sei spartaco, no, giusto? però non vuoi fare la stessa fine, giusto? <ride> giusto lo dici tu non lo so, io ho le mie idee so che in questo futuro progettato non ci voglio essere, non ci voglio stare e non ci voglio nemmeno arrivare infatti guarda oggi mi è arrivato un audio che non vi faccio sentire per ovvi motivi eh, però da... Dove ovviamente dice sai che quando, quando avrai bisogno di protezione verrai da me, da noi, sono militari e ti ospiteremo da noi e perché ovviamente stiamo andando verso quella direzione no? con tutti i morti che ci sono in questi giorni anche. Al di là di tutto, Don... sappiamo che, che poi. Aspetta, apriamo, apriamo una parentesi sì. allora su Domenico Biscardi, no? dato che hai fatto riferimento ai morti, mm. no? che era incollegato a, a Delgado di Quinta, di Quinta Colonna, che stava studiando l'ossido di grafene, no? se vuoi dire due parole su questa situazione, soprattutto. Adesso... Ah, sì, allora io non ho detto ancora nulla su questa roba qua, perché dovrei smentire tante persone, okay. siccome mi ritengo una persona che prima di parlare riflette e, e, e analizza e studia difficilmente io a caldo dico delle cose perché a caldo possono sembrare delle realtà realtà che non sono eh, non si sa nulla io non lo conosco mimmo e mi spiace ovviamente lo diciamo che le cose che ha detto ovviamente sono serie e nessuno mette in dubbio questo ok eh, sentivo oggi la gatti che diceva sì però io non voglio neanche entrarci in merito perché non ho le cose sotto gli occhi per cui studiare quando le avrò sotto gli occhi io posso confermare determinate cose o no se no si capisce ben poco e questo è già un punto più serio di uno scienziato un'altra cosa è definire medico colui che medico non era perché purtroppo eh, eh, oggi appunto siccome eh, ripeto io non butto le cose a caso difficilmente posso sbagliarmi ma prima faccio passare un po di tempo e analizzo non c'è traccia di viscardi come medico non esiste non esiste nessun album non esiste da nessuna parte ora a me non interessa però tirare fuori questi discorsi perché resta comunque una persona dalla nostra parte che ci ha lasciato le penne molto probabilmente eh, perché ha detto anche le cose che stava dicendo ehm, però tengo molti puntini, eh, perché ci sono tanti punti di domanda che non giocano al favore di quello che ci viene raccontato oggi, okay? anche sulla sua persona. Non c'è nessun collegamento reale che io sappia eh, dove lui effettivamente studia o fa qualcosa con, uh, i, con uh, Delgado, semplicemente lo dice, quinta colonna eh, spagnola, dicono semplicemente che lo conoscono, non che hanno collaborato. Cioè ci sono tante cose che non tornano, ma che ripeto, mh, siccome potrei già dirti tante cose che non, non vanno bene oggi, preferisco mm. non dirle perché poi divento rompiballe anche in questo caso qui. Però quello che dico è, ehm, la storia non è proprio quella che ci è stata presentata, attenzione perché diventiamo tutti funzionali al sistema, eh, bisognerebbe indagare di più, anche sulle persone che dicono delle cose, no? fra cui anche lui, e perché le cose non sono esattamente come ci sono state esposte. Dopodiché resta il discorso reale dello studio di Delgado e di quello che ha trovato, che va confutato. Sapete perché io dico va confutato? Perché logica sempre di insabbiamento dei banchi. Di che cosa si sta parlando adesso? Esattamente di quelle cose lì. E allora, guarda caso, si crea la situazione modello per portare avanti quei discorsi, cioè guarda caso adesso viene fuori la situazione dove c'è lo studio di uno spagnolo, dove dimostra quella roba lì, e dove c'è un medico che a un certo punto muore. Tutto torna. In una, come si dice, spy story, tutto torna. Però posso dirvi che a me torna poco, ma non voglio andare oltre ok torno se lo vedo sotto un altro ottico che non è quello del classico complottista che si beve tutto perché sono abituato a fare così ok quindi io ci vedo dietro altre cose anche se ovviamente rimpiango quello che quello che è successo e lo studio c'è ma quando come io ho detto anche per il discorso dell'isolamento del virus dico la stessa cosa qua non è che mi fa comodo dire per il discorso del, del coronavirus non è mai stato isolato, ti riporto lo studio che non può essere stato isolato, non c'è nessuna prova che lo dimostri e in questo caso io vado esattamente dall'altra parte e ti dico sì, guardate quello studio che è esattamente così. No, no, no. Io dico attenzione, ci sono una serie di situazioni che possono portarci a questo, sì. Quando io vedrò lo studio completo che loro hanno fatto realmente e le cose reali allora posso confermare fino a quel momento io non confermerò niente di quello che è stato fatto vedere proprio perché ci sono tante lacune tante cose che non tornano e tutto però in una strategia del classico dei banchi tutto torna utile al momento torna utile ed è funzionale quindi cominciamo ad aprire gli occhi aprire la testa e a guardare e a capire le cose con più retrospettive altrimenti ci infinocchiano un'altra volta questo è quello che io mi sento, mi sento di dire su questa cosa sì. qua il ragionamento sì, sì. non era legato solo a lui, il ragionamento è legato a lui è legato a Sassoli, è legato a De Donno è legato a eh, come si chiamava? Bue, cioè, ci sono diverse mo uh -huh. morti ovviamente Capito che quello uh, um, sì, anche alla, um, Beh, quello tedesco, come si chiama? Il, um... Sì, il parlamentare, insomma, cioè, ce ne sono diversi, non più se mettiamo dentro che gli omicidi dei presidenti africani. È chiaro che siamo di fronte a questo, a questo sistema, questo sì, e per cui su questo bisogna fare molta attenzione, perché è chiaro che persone come noi rischiano sempre di più. Però, ripeto, io nel mondo che ho, che ho previsto, ma non perché l'ho previsto, perché leggo i loro documenti, quindi lo trasmetto semplicemente al pubblico e non ci voglio stare. Quindi ora le mie carte me le gioco adesso. Senti Alessandro, sì. siccome di solito facciamo un'ora, un un'ora e un quarto, sì, possiamo sì. concludere il discorso su, ehm, su Bill Gates, suo padre sì. suo nonno? In modo che ci tieni tanto una... <ride> così poi glielo racconti a Cruciano a Bobbenzo. A proposito di Cruciani ho preso il libro dedicato a Babbenzo e anche a Draghi che è Anna Arendt la banalità del male perché quando viene quando tu vedi Draghi pensi che Anna Arendt ha scritto il libro pensando a Draghi oltre che a Eichmann. Comunque torniamo a sì torniamo a bomba a parte le battute in ti leggo esattamente quello che ho riportato qua nel mio libro, nel mio ultimo libro, che poi prende ancora spunto dagli altri, no? su quel merito quella cosa lì, perché tanti per, non vedono queste connessioni, in realtà queste connessioni ci sono, perché prima abbiamo parlato della fondazione Rockefeller, dietro ai finanziamenti, eccetera, e c'è costantemente ovunque, insieme a tante altre famiglie di quel tipo lì, e proprio, purtroppo in pochi sanno appunto che Frederick Gates è stato colui che ha... Dato vita alla, è stata la mente che ha dato vita alla fondazione Rockefeller perché in realtà eh, la filantropia non è eh, quella cosa che noi possiamo immaginare o come ce la spacciano perché queste organizzazioni filantrofiche all'estero soprattutto in America hanno degli sgravi fiscali non indifferenti, tanto è vero che gli conviene creare organizzazioni filantrofiche perché in questo modo in qualche modo noi diremmo in Italia, tra virgolette, vadono le tasse. E quindi in realtà per loro è tutta una convenienza creare questo, invece noi ci vengono visti i filantropi nobili, che tutta quella gente lì, come se forse della gente vuole fare del bene, che vorrei farlo anch'io il bene sgravandomi da tutte le tasse che pago in Italia al 70% e poi prendere tutti i soldini che prendono loro perché sono filantropi ma venendo alla tua domanda ehm, perché ad esempio loro hanno sempre sponsorizzato quella che è leogenetica fa parte della loro filantropia non l'hanno mai nascosto e continuano a studiarla e a portare avanti questi progetti sovvenzionandoli con la loro filantropia di stia e quindi eh, siamo sempre lì allora posso dire, posso leggere Vabbè, non voglio leggere la genealogia ma eh, dove cavolo sta Stanley Morley, Man Brothers eh, tutto il mondo eh, va bene Stando Freddy Gates. bisogna sapere che in USA le donazioni beneficenza, quello che dicevo prima, sono esenti da tasse questo l'ho già specificato prima eh, allora John D. Rothfeller, capostipite dei padroni della Standard Oil versava qualche centinaio di dollari dove capitava senza avere un disegno ben chiaro all'inizio e qui entra in gioco il discorso di Frederick Gates per la costruzione della, della, della sua filantropia, diciamo, che suggerisce di versare con continuità somme considerevoli ad organizzazioni filantropiche appositamente create, onde dare uh, continuità alle loro attività, che non è sfamare la vedova e l'orfano a dettaglio, bensì attuare politiche sociali e sanitarie nel senso voluto, attuare i soldi a se stessi. So, case, modo, ma utilizzarlo perché facendo poi queste donazioni tu a chi li dai questi soldini? A chi vuoi che sponsorizzi le cose che tu fai. Esatto. Ovviamente per senso voluto si intende per ottenere lo scopo che essi si prefissavano dietro questo piccolo pensiero si celava un grande progetto nascosto da finta beneficenza che in questo modo faceva ottenere due piccioni in una fava, come si dice il proverbio. In questo modo salvavano la faccia donando soldi che poi scalavano dalle tasse e attraverso queste donazioni si inserivano sempre di più nelle posizioni che contano per gestire intere politiche delle nazioni senza realmente comparire. È stato quindi Frederick Gates a creare nel 1913 la Rockefeller Foundation, il primo strumento in cui sotto la voce beneficenza i miliardari americani attuano la forma di ingegneria sociale e di politica che desiderano imporre ai governi ogni altra foundation fino alla open society di Soros sono create su quel modello originale di fatto prestigiosi uffici eh, studi al servizio del padronato ma il regime di paradiso fiscale paradiso fiscale quindi siamo sempre lì io poi qua eh, vabbè porto l'esempio di quanto paghiamo in Italia eccetera no? eh, comunque sotto la direzione di Fredrik Gies la filantropica istituzione finanziò tre filoni e queste storie cioè io riporto cose reali le cattedre di medicina, ed ecco che torniamo. Esatto. Quelle di scienze sociali, cioè il controllo dell'opinione pubblica attraverso la sociologia, ed ecco che ci siamo pienamente ancora oggi. E le eugenetiche, esattamente le tre condizioni che ci sono oggi. Le eugenetiche, la selezione, sci scientifica dei, selezione scientifica dei migliori. E qua ritorniamo al discorso che abbiamo fatto prima. E poi per arrivare all'ultima parte... Mh, che dicevi tu, ad esempio, io qua poi riporto anche Menkampf, cioè il libro di Hitler pubblicato nel 1924, cita con l'ode l'ideologia eugenetica americana. Lo dice lui, ah, cazzo, eh. ma qualcuno l'ha letto quel libro lì. Fin dal 1926 <ride> la Rockefeller Foundation finanziò ampiamente il Kaiser Wilhelm Institute of Anthropology, Human Heredity and Eugenetics di Berlino, che in seguito ispirò e condusse esperimenti di eugenetica nel Terzo Reich. Cioè Questa roba è documentata, e continuò fino al 1939. Dopo, dopo, eh, sì, dopo tu addirittura vai dicendo che vai scrivendo che eh, addirittura il maestro di Mengele è stato finanziato da Frederick Gates. Sì, sì, sì. Qui poi vado avanti dicendo appunto che eh, Omar Funununberg, gennaro tedesco, fu nominato membro corrispondente della nuova Società Americana di Genetica Umana organizzata dai genologi e genetisti americani. Versuere era il maestro di Joseph Mengele, il ben noto medico e pediatra, quindi c'è sempre una pediatra che ha fatto la porcheria che ha fatto, no? E poi passo al discorso, e poi tutto torna, perché poi vedi che Bill Gates è legato all'acciaio del parent dove pagano i feti dei bambini, eccetera, che c'è ancora oggi e quant'altro. E poi c'è il discorso, per concludere, dove dicevi tu, dell'influenza dell spagnola, portata dai vaccini, io qua faccio proprio un capitolino. Dove riporto esattamente in queste 5-6 pagine come in realtà è stata costruita questa cosa per dichiarazioni fatte da loro, dai medici di allora. No? Eh, io qua faccio riferimento dicendo: Genetica e Mattusianesimo ma sono dunque la vera passione e scopo filantropico della famiglia Gates attraverso la fondazione Rockefeller che finanziava il discorso nazista, eccetera. Vi sono persino studi che accusano Freddie Gay di essere il colpevole dell'epidemia di influenza spagnola, che nel 1918 uccise più uomini di quanti ne ha uccise la Grande Guerra. E qui poi si dice appunto che è, che è stata fatta dall'influenza, ma ci arriviamo. Come dimostrato dalle autopsie sui morti riesumati, non furono uccisi dal virus influenzale, bensì da un'infezione polmonare batterica di streptococchi. Ci torna infezione batterica ci torna polmonare sì, e Bergamo e Brescia fecero la, la stessa cosa è eh, eh, eh, capito con, con come tornano le cose e, e la fondazione Rockefeller aveva distribuito ampiamente anche nel Regno Unito una quantità di vaccini fra cui quello anti per prevenire le epidemie fra la truppa vaccini del tutto sperimentali erosamente concepiti e fabbricati il primo caso di Spagnola fu rilevato a Fort Riley nel canso del 1918 ora proprio lì a questa Fort Riley alla Rockefeller Foundation somministrò il vaccino promosso da Frederick Gates contro la meningite batterica a 4.700 soldati, un, un siero trattato tratto dal cavallo perché vaccino, sangue privato. Lo stesso Frederick Gates scrisse la relazione seguente riporto la sua relazione, quindi io non è che caz dico cazzate, riporto la sua relazione e da questa relazione viene fuori che in realtà nascondono tutto il discorso influenzale perché hanno massacrato con le vaccinazioni che si è loro hanno nascosto le, la loro la, diciamo così il loro genocidio di massa con le vaccinazioni scusandosi che è stata l'influenza spagnola è fatta dalla redazione di frederick gates che io riporto nel mio libro e quindi no, tutto fino, si finalmente, finalmente queste cose vengono dette in una maniera chiara, perché non lo dice nessuno, eh, cioè ti rendi conto? No, è eh, certo, è certo, e, e difficilmente ti daranno anche spazio quando tu riporti queste cose, anche purtroppo, come sappiamo, la nostra cara amica Bio BioBlu, che forse uno dei motivi per cui difficilmente. <ride> difficilmente mi fa parlare spesso mi censura proprio anche per ma adesso, adesso facciamo perché... anche eh, la cronologia degli accadimenti con le forze dell'ordine Novax volevo solo prima concludere questo sì. discorso di, di, siccome siamo sulla pagina Cosmo Fruttariano, che è una pagina che stimola mm. sia per motivi etici che scientifici che eh, salutistici la buona alimentazione tu Annetto libri, scrivi anche che il nuovo ordine mondiale vuole la cattiva alimentazione perché attraverso i neurotrasmettitori eh, negativi, cioè le catecolamine è, è molto più facile manipolare la gente piena di adrenalina e non adrenalina per non parlare dell'ormone dello stress che nella mia teoria è quello che ha ammazzato la gente in questi due anni perché ti scombusso da tutto il sistema immunitario. ma fatta questa premessa mh, possiamo e ah, che era collegata alla fondazione Rockefeller fatta da Frederick Gates la quale si compra tutto Tutte le facoltà di medicina e scrive i libri di medicina, quindi da 1913 in avanti, eh, qualsiasi sì. cosa scritta per la di medicina è una cazzata eh, voluta dalle persone. Ma come? Che eh, sì, scusa, solo un, una parentesi, ma come anche io spiego nel mio libro, quello che quando loro parlano ancora oggi di letteratura scientifica, io spiego esattamente com'è il funzionamento di quel fattore che si chiama impact factor che è importante perché è quello che dà credito a queste letterature scientifiche ma in realtà io lo spiego così bene che si capisce quanto è farlocco perché si autocreditano addirittura a volte medici che non fanno neanche lo stesso articolo che poi viene pubblicato ma lo spiego esatto. bene questa roba qua <ride> e questo ti dà proprio l'idea so, di come è strutturato sono a conoscenza di medici che hanno tentato di firmare lavori di altri dicendo mi metti anche la mia firma come se fosse una prassi straconsolidata e senza alcuna no, vergogna anche nell'ambito Novax, eh? nel Ma senso certo, che perché poi ovviamente è talmente sì, consolidata sì. questa cosa, diciamo che è anche prettamente umana, no? Cioè noi dovremmo rieducarci un'etica un po' diversa da questo punto di vista, perché comunque un, un, un tipo di autocostruzione di questo modo ti dà un certo tipo di eh, potere, diciamo così credibilità anche se non sei nessuno e quindi questo è umano al di là di come poi lo utilizzi umano nel brutto, nel brutto modo di dirlo però magari, sì, bravo è umano no? nel senso che noi ragioniamo così ma non è disumano noi siamo fatti così e purtroppo il concetto è che noi dobbiamo smettere di essere fatti così da una parte e dall'altra altrimenti veniamo continuamente a ricreare la stessa situazione invece deve esserci un punto dove dici basta adesso torniamo indietro, infatti anche il discorso dell'alimentazione che dici tu eh, c'è anche tutto un discorso legato agli zuccheri a, a, a quello che io riporto di Richard Day dove si diceva che si sarebbero costruiti pasti pronti, pieni di eccipienti eccetera che servivano poi eh, anche per diciamo zombizzare le persone cioè renderle in qualche modo più lente nei ragionamenti, più rimbambite esatto, più possibili esatto, ad essere esatto, assoggettate esatto. perché il cervello lavora poco no? Deve... e come se, come, se, come se non bastassero che la metà della popolazione si sponda di cannoni e questo non è che aiuta la velocità Quello pensiero, è, no? è quella è un'altra cosa altri studi che hanno fatto anche col movimento IPI, eccetera, tutte robe che vengono fuori da loro come progetti di rimbambimento delle persone, certo Senti, a proposito di questo, appunto, sì. siccome io cito adesso parliamo di BioBlue, perché in realtà mm. ci serve per aprire tutto il discorso Forze dell'Ordine, Novax, mm. eh, Sacrario mm. della Patria, Re di Puglia, eh, 15 gennaio Milano-Roma. Io faccio una specie di mh, premessa sul fatto che eh, mh, avviene spesso nell'ambito della controinformazione che ci siano degli infiltrati, perché è l'ABC dei servizi segreti, della CIA, dell'NSA, eh, creare personaggi o uh, um, comprarsi i loro amici. No? Rino Gaetano quando è morto aveva la metà dei suoi amici che erano dei servizi segreti e il suo manager che era dei servizi segreti e lui, st e lui stava eh, nelle sue canzoni combattendo tutto questo sistema. Um, u, u, il miglior documentario sull'11 settembre è September Clues fatto da Simon Scheck. chi è stato il più grande censore e avversario di questo documentario che proprio spiega in una maniera lapalissiana quello che è accaduto è stato proprio colui che si erge a difensore della verità sull'11 settembre cioè Mazzucco questo per introdurre cosa? per introdurre il fatto che chi è che si erge a difensore di tutti i novax di tutto il contro il pensiero unico bio blu che guarda caso era l'amichetto di Casaleggio Pazzi che è quello che ha determinato prevalentemente eh, a livello politico questa situazione. Parliamo di un fatto. Le forze dell'ordine Novax ti hanno nominato portavoce per un accadimento molto particolare che i mass media assolutamente non hanno coperto e che Bio Blue, nonostante l'intervista, non ha coperto. Una cosa clamorosa, perché è uno scoop della Madonna. Cioè... Eh, tu hai fatto una conferenza sul nuovo ordine mondiale, su uno scabellino, su un, su un, su un, su un gradino. Su niente, un su un gradino, sì. Un gradino, in un posto dove è vietato anche parlare, cioè il sacrario della patria a Re di Puglia, Gorizia. E, e raccontaci un po' come è andata, compresa anche la censura successiva e sistematica. Ma sì... Eh... Mi avevano contattato ancora per l'ennesima volta loro, sti ragazzi di Bio Blue, sapendo che poi anche il mio libro Nuovo Ordine Mondiale Coronavirus doveva uscire per loro, loro non hanno mai fatto uscire, poi mesi dopo è uscito Eresia di Citro, e questo mi spiace parecchio, ma questo è. Adesso sono ancora lì che io ci ho riprovato a mandargli le tutte e tre, chiedendogli di fare una trilogia, ehm, cedendogli anche tutti i diritti per Natale, nessuno si è fatto sentire. E quindi, insomma, siamo sempre le solite. E siamo a gennaio, forse aspetteremo il Natale del 2022 se siamo ancora vivi ma eh, comunque eh, anche lì è stata l'ennesima purtroppo io mi sono dovuto ricredere nel tempo all'inizio non ho fatto neanche riferimento appunto a quello che mi è accaduto personalmente in quel libro eccetera, Ci sono stati altri a svegliarmi e vabbè comunque per tornare al sacro di Puglia l'8 dicembre eh, mi hanno chiamato le forze dell'ordine dicendo che secondo loro io avevo un'alta credibilità e quindi volevano che facessi da portavoce per questa commemorazione che doveva essere fatta appunto al Sacrario di Puglia, perché sono sepolte migliaia di, di ragazzi che hanno perso la vita combattendo per le nostre libertà qualche decennio fa. E, e ci sono lì ancora delle trincee, insomma, c'è questo grande di ogni gradino, ci sono sepolte persone. E per cui questo è... Eh, quindi Bio Blu mi ha contattato... Eh, adesso non mi ricordo di preciso comunque, ma mi hanno contattato loro e, e niente io gli ho detto che avremmo fatto questa cosa lì e quindi ovviamente erano interessati e di fatti poi è venuto il, um, il giornalista che è un giornalista di Trieste che tra l'altro siamo sentiti ancora la settimana scorsa il giornalista di Trieste eh, della zona di Trieste è venuto oh, uh, um, beh, perché voleva riprendere non voleva, è stato mandato per riprendere sia l'intervista prima della commemorazione quindi abbiamo fatto, ha fatto con me, perché ovviamente le forze dell'ordine non possono parlare, se no, diventano disertori vanno in galera subito immediatamente anche se sono in borghese e quindi avendo scelto me come portavoce ho rilasciato io l'intervista sul perché eravamo lì e che cosa si voleva fare e attivare da quel momento poi ha ripreso tutto quanto e, e, e dopo ha fatto, abbiamo chiuso con un'altra intervista eccetera e la cosa era importante perché ovviamente era la prima azione militare fatta contro ogni richiesta, nel senso che eh, si sa che per fare qualsiasi manifestazione di qualsiasi tipo ci vuole, devi richiedere i permessi, no? Permessi da quest'uomo. No, diciamo, devi fatto, mandare, il il diciamo, mandare il preavviso, mandare il preavviso. E certo. mandare il preavviso, sì, non, non i permessi, si è usato il termine sbagliato, comunque devi avvisare, eccetera, bene, perché comunque loro devono tutelare tutte quelle menate lì e a me mi aveva chiamato la questura un paio di giorni prima de, dell'otto perché mi, ovviamente mi dice guarda che eh, siccome sei tu per noi il responsabile perché l'unico nome che gira è il tuo eh, tu sappi che in un posto del genere, essendo un saccario militare non si possono fare manifestazioni in più non è pervenuta a noi nessuna richiesta per poterlo fare ma anche se fosse pervenuta non lo potreste fare comunque perché in un posto di quel tipo lì, soltanto le istituzioni possono fare delle commemorazioni stabilite da loro, nessuno può farlo e quindi rischi il penale diretto ma loro volevano avere da me dei nomi che ovviamente non sono stati fatti assolutamente e la risposta è stata chiara la risposta è stata quella che io ho detto in più occasioni qual era la dimostrazione per dire semplicemente guardate che noi la libertà ce la veniamo a prendere prima o poi e non ve la chiediamo e non c'è stato, eh, stato niente di meglio che farlo in quel posto proprio perché noi in realtà rappresentiamo quelle persone le persone che sono morte per la libertà che oggi, di cui noi oggi stiamo ormai terminando eh, diciamo così, le, ultimi, le ultime gocce di libertà e quelle persone morte lì, ragazzi giovani di tutti i tipi sono morti per combattere per questo per quello che noi abbiamo goduto in questi anni e quindi ci rappresentano e quindi non c'è nessun altro che può venirci a dire no, voi non potete essere lì. Noi siamo lì proprio a commemorare questa gente che è morta per noi, per darci quei quattro giorni, quella pseudo libertà che abbiamo avuto fino adesso. E quindi il senso era sem semplicemente questo. Morale della favola: ehm, passano due o tre giorni. BioBlue non si fa sentire. A un certo punto sento il giornalista e mi ascolta, ma l'avete già montato? La, il, coso, il progetto fa sì, guarda, l'ho montato ieri vabbè aspetto un altro giorno, altro giorno, non esce niente e allora alla fine ci risentiamo e dico Ma mi, mi fai sapere qualcosa, mi sembra strano cioè una notizia così importante il primo fatto storico, fatto da militare in un posto dove non si doveva essere più di così, che cosa dovevamo fare vabbè, poi ha fatto tutta l'intervista è stato lì, è, insomma è stato lì anche lui le 3-4 ore, ha fatto quello che doveva fare mi chiama tutto desolato e mi dice guarda purtroppo la redazione mi ha detto che per motivi redazionali non sarà messo in onda eh, io sono caduto e ho detto, ma cosa? C'è una roba di questo tipo, non per motivi redazionali, che cacchio di risposta è? Una roba che doveva girare, tanto è vero che hanno parlato di noi giornali, hanno parlato di noi politici, la Seratiani dicendo che abbiamo, cos'è che aveva detto qua? Dissacrato, sacro, dissacrato, dissacrato qualcosa dissacrato. di questo tipo quando sono loro in realtà che stanno dissacrando tutto e noi abbiamo commemorato nel modo più corretto visto che noi siamo esattamente come quelle persone che stanno combattendo un nemico orco come loro che sta distruggendo, uccidendo e separando famiglie in un modo non diverso nel senso, da, da, aggiungo... dal fucile, ma eh. Aggiungo solo una cosa: che il prefetto di Trieste, nelle dichiarazioni dei giorni successivi, ha detto che non è vero che c'erano forse dell'ordine Novax, e talmente cagato addosso che erano solo famiglie con bambini a fare il picnic. No? Per sappiamo, tu eri presente, e sappiamo campo, in realtà. Eh, In realtà sì. c'erano un sacco di forze. In realtà eravamo, erano più della metà: le persone di, delle folge, della Folgore, c'erano generali, c'era l'esercito, c'era la polizia penitenziaria, vigili, insomma era sì. misto di tutto. E questo era. Poi c'erano anche civili, sì, più o meno più o meno una metà, mi contiamo, perché è quello che gli organizzatori certo. hanno ben pensato di allenarsi a questo è stato. Poi, sì, Chiudiamo no, su. dicevo. Quindi, poi in realtà, purtroppo, BioBlu, io l'avevo risentita anche per il caso di Novara, Pettorine, stessa roba. Non hanno voluto, quando la Camarieri l'ho sentita, lei mi ha detto: chi fa intervista tu?' Sì, bene, morto tutto. Quindi anche lì ne ha parlato i giornali, eccetera. Loro nulla e poi non per ultima l'arco della pace di qualche settimana fa dove hanno fatto dei tagli che così ero capace anche il mio bassotto li faceva meglio un, <ride> uno, uno aspetta schifo. che Novara, Novara spieghiamo quando avete messo le pettorine con la stella di David cioè la stella ebraica no non c'era la... la stella di David cioè, abbiamo messo ah, le no. pettorine avevamo fa fatto finta di avere il filo spinato in mano sotto le, pe sotto le pettorine al fi alla fine della, diciamo invece che il numero c'era scritto libertà c'era scritto uguaglianza c'erano scritto cose di questo ah. tipo Okay. Ho Poi ho fatto io il mio intervento ovviamente sul discorso nazista, eccetera, è venuto fuori un putiferio, RAI, giornali, eh, comunità ebraiche senso. contro di noi, il sindaco di Novara che ha fatto addirittura una manifestazione contro la nostra manifestazione, ma delle robe veramente umanamente okay. um okay. um sì, um um ridicole. ridicole. Ci gi chiudiamo sul, sul, e, sul e 15, blu zero. No. È vero, sì, è ormai tanto la porta per cambiare. Aperta. Poi mi hanno richiamato sì, ancora sì. l'altro giorno per dirmi: Ma quindi cosa si farà il 15? Ma che cazzo te, ve lo dico a fare? Questo se è ci par sono... paradossale, no? <ride> eh, eh, dato, se ci sono io, non venite. Che cosa ve lo dico a fare? Sì, ma sembrano eh, le eh, che, che, che, che chiede informazioni praticamente, ma sì, un po', un po', sì, un po sì, un po sì ma un po' mi fanno anche un po', un po pena, no? È un contenitore interessante, ma sappiamo che è la stessa faccia, dell'altra c'è l'altra faccia della stessa medaglia. Dopodiché, sì. dice delle cose interessanti, va bene. Va bene che ci sia, ma dobbiamo essere consapevoli che ognuno gioca il proprio ruolo, compreso loro. E quindi facciamo attenzione a quelli che sponsorizzano. appunto eh, Questa è una frecciatina. Niente. Si diceva del 15 di gennaio, quindi il 15 esatto. già c'è domani. Io, e Roma. io parto per Roma domani. Eh, c'è anche a Milano ma io la sponsorizzo molto di meno Milano per tutta una serie di motivi ehm, non personali sempre per un discorso pragmatico e quindi domani in realtà io parto per, per Roma domani mattina, il 15 ci sarà questo sit-in che è stato spostato da via Oceano cioè Atlantico è stato spostato alla piazza San Francesco d'Assisi in Laterano si è avvicinata di più verso il centro eh, ora domani che è il 14 ci saranno forze dell'ordine e avvocati che si presenteranno a Montecitorio consegneranno un documento, dovrebbe essere nelle mani della Donato comunque la Donato, la Donato sarà un tramite l'euro in questo documento si, si dà un avviso a, diciamo, alle nostre alte sfere che le cose non stanno andando per il meglio e co cominciamo a non essere più d'accordo e questo verrà fatto nella giornata di domani il 15 c'è questo famoso sit-in che inizia alle due e mezza, dovrebbe finire alle otto e mezza dico dovrebbe perché poi io sono all'interno di tantissimi gruppi e ci sono anche coloro che vogliono restare lì e stare lì più giorni però bisogna sapere che l'autorizzazione scade domani sera alle otto e mezza, quindi chi vuole restare starà, chi non vuole restare insomma andrà via. E c'è questo sit-in dove ci sono noi ci aspettiamo qualche centinaio di migliaia di persone. E anche lì sarà, ci saranno presenti le forze dell'ordine che ci sono 14, ci sarà un servizio d'ordine e si fa un sit-in perché non si vuole dare adito ad essere strumentalizzati, quantomeno si limita la possibilità. Ci sono le autorizzazioni del caso, però essendoci così tanta gente col SIT diciamo che si, ridu si riducono anche i vari tipi di pericoli no? in questo modo si occupa anche tanto spazio quindi lo scopo è anche quello e per cui c'è questa grande manifestazione dove ci sono, sono stati convocati un po' tutti quindi dei partitini più piccolini che sappiamo tutti il nome Movimento 3V, Ancora Italia Toscano eccetera a Uh, movimenti, gruppi, i soliti personaggi è stata aperta a tutti in sostanza, aperta a tutti cercando di non farla strumentalizzare quindi cercando di dire infatti mi hanno chiamato altri ragazzi che hanno un partitino e gli organizzatori con cui sono in contatto mi hanno detto guarda se vogliono mettersi le magliette e portare gadget va bene le bandiere preferiamo che vengano con quelle dell'Italia e non con quelle del partito questa è stata un po' l'idea, a qualcuno non è piaciuto, e chi non è piaciuto a questa cosa è purtroppo Paragone che ha deciso di costruire poi sulla falsa riga il 15, guarda caso anche lui il 15, a Milano, eh, partendo dal presupposto che gli viene data una mano dall'arma dei carabinieri. Ma a Roma non poteva mettere, come non l'ha messo nessuno, il cappello sopra e quindi la sua decisione è stata quella successivamente di creare il 15. A Milano, sempre con l'arma dei carabinieri, principalmente poi eh, so che ci saranno persone che hanno avuto cause avverse dei vaccini che porteranno la testimonianza e poi praticamente faranno questa montagna. Comunque... Ma da quello che ho visto, che ho sen sentito ieri, che dopo ci sia anche lui, vuole fare qualcosa in grande, ci saranno personaggi di un certo tipo, eccetera. È come dire, mh, guardate quanto sono bravo a, farla, a far venire questi personaggi, no? Una cosa del genere, secondo me, avrebbe dovuto essere fatta come quando hanno fatto venire Kennedy, dove tutti hanno puntato su quello, si è formato un bel movimento lì. E invece lui ha preferito fare di suo, poi è venuta fuori questa roba che avrà questi personaggi. E va bene, io semplicemente dico, sappiate che è nato prima Roma, che gli intenti sono simili, ma anche diversi, perché chiaramente Roma, eh, i palazzi stanno lì, a parte quello eh, c'è spazio per tutti, si è voluto dare spazio a tutti, e vuole essere una manifestazione di una certa rilevanza, di una certa importanza, e anche di un certo avviso. Quindi, anche perché, come io continuo a dire, è bello stare col culo sul proprio divano e non spendere 400-500 euro per venire, eccetera, ma non si risolve nulla così. Questa volta la differenza rispetto alle altre manifestazioni, ed ecco perché io rispetto, io c'ero anche il 9 ottobre, per dire, quando c'è stata quella del famoso casino, ma guarda caso io non ho fatto casino, quindi non significa che perché c'è tanta gente che ci siano assolutamente casini. Sicuramente c'è chi, come in tutte le manifestazioni, può farlo, e non si può avere il controllo di tutto. Ma ad ogni modo il discorso è questo, che la cosa che a me preme far capire è che in realtà Roma è molto molto importante questa volta, perché è la prima volta che all'interno della, della manifestazione ci sono realmente una buona parte di forze dell'ordine di vario tipo e quindi le cose stanno cambiando tanto è vero che è la conseguenza di quello che succede domani cioè del rapporto che loro daranno nelle mani della Donato chi per essa e poi sarà portato in Parlamento e quindi questa è una cosa importante che non è mai venuta prima e poi del fatto che loro saranno con tutti i civili nella manifestazione del 15. Altra cosa che a parte Rare mosche bianche non è mai accaduto prima, quindi stiamo cominciando a cambiare il livello del tipo di manifestazioni. Senti, eh, per, per diciamo, concludere ancora un minuto, io volevo solo aggiungere che ehm, siamo talmente nel, nella situazione orwelliana che la gente che non si fa il topicida, come lo chiama Fabrizio Dresda, cioè il, mm. che non si fa bucare, eh, non ha lo stipendio di andare a mangiare i propri figli Cazzo, e anche perfino le forze dell'ordine no? quando per loro eh, per legge, per regolamento loro eh, io, mi viene in mente i fratelli Savi della Uno Bianca che hanno ucciso, stuprato, carabinieri guardi giurate che erano dei poliziotti quando sono stati sospesi avevano metà dello stipendio perché in caso di reati quando sei sospeso come forza dell'ordine ti viene dato metà dello stipendio perché con quello puoi avere un minimo di sussistenza fino all'esito del processo. Ora, queste persone che non hanno fatto nulla non hanno neanche la metà dello stipendio. Cioè, eh, Ma allora, siamo in una situazione... Io ho per... due attività tu sai benissimo che secondo le loro regole non potrei prendere nemmeno delle due quindi io dovrei campare d'aria o chiudere e chiudere i battenti vuol dire buttare via centinaia di migliaia di euro di investimento e chi se lo può permettere voglio dire quindi in realtà è, che è chiaro che ritorniamo al discorso che abbiamo fatto fino adesso quelli della Uno bianca stavano in un periodo storico dove ancora c'era una pseudo repubblica noi oggi stiamo in quello della comunità europea che è semplicemente il nazismo cambiato di faccia quindi questa è la differenza, tutto lì, e diventerà sempre, oh, okay. diventerà sempre peggio, a meno che noi. Senti Alessandro, anni. allora eh, ci salutiamo, vuoi dare appuntamento a Roma, ribadendo ancora la piazza che è San Giovanni, giusto? Sì, piazza San Giovanni d'Assisi in Laterano, quindi più vicina al centro. Dalle due e mezza da alle otto, dalle no, otto da... c'è il sit-in, Milano mi pare che sia alle tre, piazza, piazza, 25, 3, aprile. piazza 25 aprile. Comunque speriamo che queste due piazze siano popolate, soprattutto quella di Roma che ha un significato simbolico molto importante. Sì, non solo simbolico, io credo che, che, credo che Milano sia simbolico, Roma no, Roma sarà un po' più del simbolo comunque farai delle dirette o mh, aggiornerai vediamo, no? vediamo perché io non so neanche se parlo perché sinceramente non mi interessa nel senso oggi ne stavamo parlando ma mi interessava dargli una mano, organizzare eccetera e per cui insomma poi se riesco le farò, se non riesco ci, ci saranno miliardi di persone che le faranno al posto mio insomma, sì no diciamo dico successivamente successivamente ah, per sì, fare questa sì, sì. questione sì sì, sì, sì, sì, sì. Anche se tieni sempre conto che quello che posso dire io pubblicamente è un quarto, lo sai benissimo. È un quarto perché, ovviamente, ci sono delle idee che non possono essere esposte in pubblico così. È un po' il segreto di Pulcinella, ma proprio dirlo così, no? Quindi abbiamo già altre idee. perché le dirai già... in privato, magari a qualche cena Novax o a qualche eh. incontro musicale Novax. Va bene, va, bene. va bene, grazie di tutto Alessandro e grazie aspettiamo le tue, tue news successive all'evento del 15 gennaio. Ciao, l'ha fatto. Ti saluta la Silvia la e... Tilvia. La tilvia. La tilvia. La tilvia. <ride> ciao Alessandro, grazie di va tutto. Eh. Ciao, a tutti. ciao.